Oggi inizieremo l'avventura nella Skyblock e... Ciao ragazzi a tutti e bentornati in questo nuovo video della prima serie speriamo che vada tutto bene prima serie della Skyblock come vedete sono su questo isolotto sperduto e qua dentro abbiamo solo un po' di ghiaccio e un secchio di lava praticamente noi dobbiamo prenderci questa terra qua cercando di non perdere neanche un cubetto non lo so se l'ho perso, spero tanto di no e dovremo praticamente eh, andare a sopravvivere e costruire tutto quello che ci serve per sopravvivere eccoci qua, siamo arrivati al blocco madre il blocco di bedrock che ha generato tutto questo mondo qua un po' di verde cercheremo di lasciarlo perché potrebbe servirci per... Uh, Per espandere la nostra piattaforma e portare un po' di verde in giro Prima cosa facciamo è cercare di salvare l'unico sapling di, a, di albero che ci darà questa pianta L'unico un, sapling di quercia che ci dropperà Se perdiamo quello lì eh, bisogna ricominciare la mappa, la serie Eppure viene buio perché non ci siamo qui non siamo organizzati Tra l'allero, tra lallà Cerchiamo di non perdere anche un blocco Sì, sì, sì Ok Siamo all'interno, spero di sì E proviamo a rompere E vediamo Se ci dropperà Questo sapling altra cosa, noi non dovremo perdere assolutamente l'acqua e la lava per i primi stadi abbiamo degli obiettivi da completare che vi andrò a mettere qua da qualche parte del video cercherò di mettervi gli obiettivi da completare e noi inoltre aggiungeremo altri obiettivi che saranno andare alla ricerca del eccolo qua guardate dove è caduto a pelo proprio Dovremmo andare a ricerca della terraferma del nether e di quella normale che sarebbe una delle regole da non fare ma finiti quegli obiettivi dopo finisce la serie. e per prolungarla un pochino noi andremo alla ricerca di quei due mondi che ci danno risorse in più e ci daremo altri obiettivi nuovi tipo fai una fonte una casa nel, sulla terraferma e varia roba che ne so vediamo se ci droppa qualche altro sapling ora come funziona dobbiamo fare il cobblestone cobblestone generator e come funziona allora ok qua ci fissiamo questo così qui avremo il blocco di lava Aspettate Dobbiamo dare Mamma mamma Stavo per sbagliare e lasciarlo cadere nel vuoto Allora questo Sarà il nostro qua, Non ci da altro No ok Qui metteremo l'acqua E andiamo a fare una roba del genere Così che così Mettendo il blocco di ghiaccio L'unico blocco di ghiaccio abbiamo qui Noi andremo a a creare il, andiamo, il secchio di lava e il blocco di ghiaccio Ok, allora Come funziona? Noi andremo a mettere qui il blocco di ghiaccio E qua sopra il blocco di lava che scenderà E speriamo che non vada eccessivamente Ok, qua così Ok ok stiamo attenti in modo che l'acqua non arrivi là sopra prendiamo i nostri blocchi di legno li trasformiamo Okay, questo è il primissimo blocco il primissimo piccone scusate che non dovremo distruggere perché sarà quello che ci ha ecco, permesso di iniziare quindi dove, stando molto attenti cercheremo di eh, eccola ovviamente è caduta giù dovremo cercare di eh, salvaguardare la sua integrità quindi non dovremmo consumarlo del tutto. Se magari un po' di cobblestone decidesse a sopravvivere, magari. Stando magari attentici, cioè, piaziamo qui. At stiamo attenti che non pigli fuoco tutto. Un altro sapling. Wow! Io. Salva guardiamo questo sapling come se fosse. Ah. E peraltro sta pure tornando a notte. Quindi piazziamo un albero qui che non si sa mai che succederà la terra la mettiamo qua che non la perdiamo che è sacra giù una fornace legno legno aspettiamo che cuocia intanto ci prendiamo questo legno qui dobbiamo stare attenti veramente che non bruci tutto perché se brucia tutto siamo veramente fregati ci craftiamo le prime torce e le prime otto torce sono fatte piazziamo che illuminiamo qui e illuminiamo anche qua per evitare cose non gradite adesso sfruttiamo l'acqua e andiamo a piazzare dei blocchi al di sotto per poter fare una base quindi Ora dobbiamo un attimo, che siamo ok e ora via di nuovo. <susurra> Mm-hmm, mm-hmm. Mm. Ok, allora che bella la nostra isoletta. Ok, no! Piglia fuoco tutto qua. Ok, spero che non piglia fuoco. Ok, allora per questo episodio è tutto. Lasciate i commenti com su indizi, su come potrei fare alcune cose e ricordate iscrivervi e commentare, lasciare del like e condividere a tutti quanti io vi lascio, vi lascio con il mio solito saluto elettrizzante quindi buona fortuna saluto elettrizzante ciao